Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Vi presento la nuova versione VideoPad del 2022 Ragazzi oggi vi spiego come usare questo VideoPad Editor Video professionale E quindi se tu vuoi editare un video semplicissimo ad esempio Registri, vuoi mettere una canzoncina sotto, editare, tagliare qualche clip Ti consiglio VideoPad Editor Video ma se vuoi fare un film ad alta definizione come fa la marvel ragazzi vi consiglio premiere da vinci altri pro programmi professionali ma lì dovete per forza fare corsi per imparare al 100% quei programmi editing invece di video è eh, videopad editor video ragazzi è eh, professionale semplice e più ci smanettate più usate videopad e più sarà semplice per voi lo uso da almeno due anni e ve lo garantisco è molto utile, consigliato ed è anche leggerissimo quindi innanzitutto prendiamo qualche video che abbiamo, non so, registrato io adesso prendo un gameplay che ho fatto su Eden Ring ora, come potete vedere questo video pesa più o meno allora facciamo un attimo una cosa, questo video pesa 2 gb e ci ha messo 2 secondi per caricarlo tutto, ok? perché c'è un buon processore, scheda video buonissima voi invece che avete un portatile un po' vecchiotto Ci metterà eh, un paio di minuti nel caricamento di un file pesante di 2 giga, Ok? Quindi Io adesso prendo questo gameplay che ho fatto Ok? E quindi cominciamo già a risolvere Ad aggiustare un po' gli effetti visivi, effetti sonori Soprattutto anche a fare la sovrapposizione Quindi che significa la sovrapposizione? Nel senso mettere un'immagine oppure... Mh, qualche green screen sopra ad esempio adesso prendo qualche green screen che io che io ne ho parecchi tanti green screen stupidi però fanno ridere allora prendiamo questo qua tipo iscriviti al canale cose così adesso vi faccio vedere una cosa ecco qua ok ecco questo è il green screen allora, facciamo così, questa è la sovrapposizione, quindi possiamo andare su FX, che sono gli effetti, schermo verde, la soglia invece, prima di uh, fare questo procedimento, cercate di spostare la linea rossa su, que su questa immagine, tanto per, uh, uh, così per concentrarvi a togliere lo schermo verde, per capire un po' se l'avete tolto del tutto un altro po un altro po se continuiamo a togliere ok va benissimo così in dissolvenza invece ok dissolvenza invece fa così ok può andare possiamo anche ridimensionare questo effetto adesso vi faccio vedere come ok ci clicco sopra scala e faccio così ok e lo posso posizionare dove voglio quindi lo metto qua lo metto qua lo metto qua ok quindi faccio così questo sono io che vabbè era un piccolo tutorial così poi esce l'effetto ok la campanellina Però all'inizio è iniziato malissimo, nel senso che tu apri il video e già inizia così. Ok, quindi possiamo aggiungere qualche dissolvenza in entrata. Ok, così facciamo imposta e guardate un po', ok, così può andare. ok. Allora, poi c'è un'altra cosa che voglio spiegarvi. è quella della slow motion, quindi del, del rallentatore un attimo che arrivo a quella scena adesso vi faccio vedere una cosa ok questa guardate un po' io adesso premo L per tagliare la clip ok adesso ne ho due premete, eh, premete L lumaca, L lumaca ok e adesso concentriamoci su questa clip ok Ora facciamo caso che adesso in questa scena io adesso sto volando, ok, un po' più indietro, faccio di nuovo L, questa invece devo collegarla a questo ma non fa niente, ok, questa è la parte che ci interessa di più, ok, piano piano... Ok, ora facciamo. Clicchiamo su questa clip, facciamo cambia velocità della clip, e qui c'è la durata tipo 6 secondi. Quindi se adesso io metto 0 2 in posta, velocizzo la clip. Ok, guardate è più veloce, ok? Se invece metto 0, no, anzi mettiamo. 12 12. Allora slow motion l'allentatore, ok. Possiamo anche aggiungere qualche effetto. Nel senso possiamo fare effetti. Adesso dall'ultima versione del 2021 hanno aggiunto altre cose ancora più belle. Lanciamento del colore, mi serve qualcosa tipo alla discoteca, capito? Colore, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Allora, ok, fuoco, tipo colore, ok, colore, cambio effetto del colore. Possiamo anche mettere normale oppure bianco e nero. Bianco e nero, però quando dal colore passa a bianco e nero, dà una brutta impressione. Ok, quindi possiamo mettere una transizione eccola qua transizione eh, ci mettiamo una dissolvenza in entrata eccola qua adesso vediamo com'è come esce guardate un po come esce è bello adesso ok chiudiamo qua ok è più bello così tipo da una buona impressione dal colore passa al bianco e nero e viceversa se volete farlo, tipo bianco e nero a colore. Poi per non parlare anche dell'audio, dell'audio, degli effetti, per esempio, se volete, non so se Si sente bassissimo. Potete anche amplificare l'audio, sì, Vidéopad. Avete il video te lo permette di amplificare l'audio a 100%. Per esempio, tu stai parlando con la tua voce, e poi ti accorgi che nel video si sente la tua voce bassissima, lo amplifichi di qualche 30, cioè di qualche ok a 30. Ok. E si sente così con un volume più bustato Ok Ora se tu adesso vorresti Non so aggiungere una intro Una sigla Adesso facciamo Adesso prendo la mia intro che non uso quasi mai da ormai Due mesi Chiudiamo la vera intro Eccola qua Poi da un po' fastidio Parte la intro, ok, così. Ok, parte, parte avanti, ora dà sempre una strana impressione quando finisce e poi scende così, non mi piace. Quindi possiamo pure mettere una dissolvenza in colore. Ecco come funziona. Adesso vi faccio vedere la dissolvenza in colore come funziona, ok, Premio, ok. No, nessun free frame all'inizio. Oppure sì, lo so che mh, tipo consigliato questo, ma io vi consiglio di nessun freeze. Perché certe volte della sposta la clip. Ok, un bel bianco. Ok, guardate. Bel bianco. Se, se invece vi dà fastidio e non vi piace allora possiamo anche rimuovere questo bianco e mettere, non so, una dissolvenza grezza ok, guardate è più bello ok, dà anche una, una buona impressione così oppure possiamo mettere qualche far rimbalzare numero di rimbalzi lasciate stare così ok e guardate un po' il numero di rimbalzi. Un solo... Ri due rimbalzi ha fatto, ok? Comunque, ci saranno altre guide più avanti. Però, ragazzi, io adesso vi dico solamente una cosa. Consigliatemi qualche altra cosa che posso, non so, portare sul Videopad, ok? Così è più facile, perché ormai Videopad e di do il video... Padre, il video Posso pure editare ad occhi chiusi, ormai lo conosco come le mie tasche, veramente. Io uso sempre Videopad editor video, certe volte anche Premiere. Quindi, ora, ora, cosa vi posso spiegare? Cosa vi posso... Allora, ora, se adesso vogliamo, non so, mettere un titolo, un bel titolo, basta fare aggiungi testo, testo ok, Scegliete il vostro uh, font che avete, non so, scaricato per scaricare uno di questi font. Vi consiglio um, il sito, vi consiglio il sito di font, eh, font, questo qua L applicare e potete scaricarli e installarli sul vostro pc. Quindi chiudiamo qua, andiamo sul testo e adesso scrivo un attimo, qui adesso è un disastro, qua davanti, ciao uh, ragazzi, facciamo così, possiamo, dovete prima evidenziare il test e poi fare così, possiamo posizionare il testo dove vogliamo noi Possiamo anche aggiungere una transizione tipo dissolvenza in entrata come abbiamo fatto all'inizio: imposta. Anche con lui, imposta. Ok, pronti? Ok. Allora, torniamo un po' indietro. Okay, ciao ragazzi. Adesso dove sta la scritta ciao ragazzi che adesso non riesco a vederla. Non riesco a vedere la scritta, non so perché. un attimo facciamo così ok adesso più al centro possiamo anche non so aggiungere qualche effetto al testo nel eh, senso aggiungi testo tipo eh, vediamo un po' quella da, da star wars <ride> ok come andiamo la gente lo facciamo dal font god of war eccolo, guarda più bello come andiamo bella gente ok possiamo anche scalare il testo come andiamo, bella gente un attimo scala di un altro po' ok però è troppo veloce quindi se adesso allungo un po' il testo qua della della clip va lo stesso veloce ok, allora possiamo Durata animazione, uh, fa sturare. durare 10 secondi. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cancelliamo, tanto adesso non mi serve poi un'altra cosa che è molto utilissima è la registrazione sotto una clip quindi ciao ragazzi ok, narra, registra la narrazione qui possiamo impostare il nostro microfono qualsiasi microfono io adesso, beh, ho il microfono che sto usando, questo qua volume master pure un decibel oppure se mettiamo meno 10 decibel ci sen cioè si sentirà bassissimo invece se mettiamo oltre il rosso si sentirà cioè si sentirà ad una, ad una potenza più elevata quindi mettiamo un decibel e registriamo ora faccio tipo una registrazione test salve, salve, registrazione test come andiamo? a posto quindi questa è la nostra registrazione questa salve, salve. ok adesso visto che la nostra voce si sente benissimo però c'è l'audio del gioco che si rompe un po i coglioni scusate tanto per la parola ma l facciamo l pure qua e abbassiamo un po la voce qua abbassiamo il volume salve salve registrazione test come andiamo tutto a posto ok ok però ha dato anche una, eh, un suono un tipo scratevole alla fine nel senso guardate un po' si sente e poi si sente bassissimo così all'improvviso quindi noi possiamo fare così con l'audio uh, dove sta? dove sta? ok scolleghiamolo dall'audio e facciamo dissolvenza in uscita ok guardate Salve, salve. ok dall'alto in basso per la dissolvenza in uscita lo stesso vale anche per la dissolvenza in entrata adesso vi faccio vedere come si fa ok No, ho sbagliato CTRL-Z. Se volete tornare indietro, premete CTRL-Z. Ora facciamo così, dissolvenza in entrata. Salve, salve, registrazione test, come andiamo? Tutto a posto. Ok, prima si sente bassissimo e poi si sente ad una potenza elevata. E dà anche fastidio, eh. Madonna, 27 gradi oggi. Eh, vabbè. Ok. Si sente basso. Quindi qua dobbiamo mettere una dissolvenza in entrata. Così è più dolce, ok? È più bello. poi una volta fatto le clip, una volta risolto gli effetti visivi, l'audio e tutto il resto possiamo fare un'esportazione del video quindi come funziona? andiamo su file video scriviamo il testo tipo io adesso scrivo prova tutorial salvo il video in una cartella quindi metto desktop eccolo qua ok, hanno aggiunto adesso il riempimento della sfocatura io metto sempre stand qui frame rate, se voi avete registrato il video in 60 fps vi consiglio 60 fps se invece avete, messo... se avete registrato il video in 30 fps vi consiglio 30 fps io metto 60 fps e possiamo anche creare Ora, se avete un buon processore, ci metterà pochissimo, ok? Se invece avete un processore un po' all'antica, eh, ci metterà parecchio, eh? Dov'è? Eccolo. Non è questo, scusatemi. Eccolo. Salve, registrazione test, come andiamo? Con l'esportazione è buonissimo, ok? È uscito buonissimo, senza lag, like, senza problemi. Poi, se invece, non so, state lavorando al vostro video e volete salvare il vostro progetto, quindi un vostro amico vi ha chiamato dicendo, ehi, vuoi uscire? E voi invece state facendo qua, state lavorando e fate salvo progetto, prova tutorial desktop. Salva. Ok, adesso cioè nel senso, chiudete il video pad, e una volta chiuso, prendete questo progetto e lo buttate su video pad oppure cliccate sopra e si aprirà videopad con il vostro progetto ok? mi raccomando non spostate i vostri file se no se li spostate poi il videopad vi uscirà, cioè, vi uscirà un avviso dicendo non abbiamo trovato il file nel progetto quindi mi raccomando quando salvi il progetto assicurati di tenere tutti i tuoi file in quella cartella basta che non li sposti ok? ok? Uh, che abbiamo più qua? Abbiamo videocreature che adesso l'hanno aggiunto, non è altro che i suo intro, ma. Lasciate stare, non sono un granché, quindi io vi consiglio di usare panzoid per le intro. Uh, qui ci sono i sottotitoli, uh, che abbiamo più adesso? Gli effetti. Ok. Quindi ragazzi, eh, che dire, nel taglio, gli effetti visivi, gli effetti sonori, la dissolvenza, altre cose così. Se invece volete sapere altro, mi raccomando, scrivete nei commenti se volete, non so, altri tutorial. Basta scrivere e avvisarmi, non so, dirmi cosa volete che io vi porti su Videopat. Quindi, eh, ragazzi, grazie a tutti per questa visione è stata anche una bella esperienza spiegarvi un po' questo video nel 2022 quindi se il video vi è stato utilissimo, lasciate like, iscrivetevi al canale noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao